Allora, per la lezione numero 12, oggi vi spiego un attimo come vengono rilevati i diamanti con l'uso delle aste di rilevamento. Ecco, in questo esperimento tratteremo il rilevamento di un piccolissimo diamante da 0,07 carati. Ecco. Naturalmente l'esperimento sarà fatto con del materiale certificato. Lo faccio vedere subito. Vediamo un attimo. Allora, questo è il diamante certificato con il quale oggi andremo a fare l'esperimento di rilevamento e della profondità minima e massima per il rilevamento di questo genere di pietra molto ma molto piccolo Bene, adesso possiamo iniziare l'esperimento così potrete capire a quale distanza le aste di rilevamento riescono a rilevare una pietra di questo tipo ovvero 0,07 carati Ecco, naturalmente questo materiale certificato è un diamante lavorato, quindi noi dobbiamo tenere conto della struttura atomica del materiale, ecco, in quanto i diamanti naturali sono, hanno la stessa struttura atomica dei, dei diamanti lavorati come questo e certificati, quindi noi con le aste andiamo solamente a rilevare il materiale ecco tutto qui bene procediamo con la dodicesima lezione per il rilevamento dei diamanti oggi vi faccio vedere come possono essere diciamo rilevati i diamanti naturali qui abbiamo un campione certificato e vi farò vedere le distanze minime per il rilevamento con le aste ecco lo mettiamo a terra mettiamo a terra Iniziamo la solita procedura e vi faccio notare che il diamante è a circa un metro e duecento ecco, un metro e millimetri dall'incrocio dall delle aste, quindi questa è la distanza minima di rilevamento. Per questo sistema e quindi adesso procederemo a rilevarlo. Come potete vedere le aste sono della serie 2021 e sono state concepite e costruite per il rilevamento dei diamanti naturali. Ecco Vi faccio vedere subito, annullate il campo, posizionate le aste e scansionate ci muoviamo piano ecco che le aste si chiudono potete vedere che si chiudono esattamente sopra la verticale del diamante ecco in questo caso abbiamo usato un diamante certificato per confermare anche l'esperimento in modo che possiate capire quanto sia affidabile questo antichissimo sistema di ricerca ecco potete vedere che le aste si incrociano esattamente sul centro di rilevamento mentre se andiamo fuori campo osservate, osservate l'asta ecco le aste come potete vedere se noi superiamo l'oggetto L'oggetto si trova esattamente sull'incrocio delle aste. Se noi torniamo indietro, le aste si posizionano nuovamente sulla verticale dell'oggetto che dobbiamo trovare. Ok, adesso vediamo un attimo. praticamente sopra il campo vediamo un attimo come potete vedere le aste puntano il diamante appena noi le posizioniamo sopra si incrociano come potete vedere si incrociano esattamente sulla verticale del diamante e questa tecnologia risulta essere di fatto abbastanza affidabile ecco in quanto l'altezza del terreno diciamo eh, l'altezza dall'oggetto è di circa 1 metro e 300 mm, cioè dall'incrocio delle aste al pavimento dove si trova posizionato il diamante che poi vi spiegherò il tipo anche di diamante così potrete valutare se e come fare il rilevamento ecco questo è il rilevamento per il diamante con le aste della serie 2021 vediamo un attimo riannulliamo il campo Ok, perfetto. Il piccolissimo diamante è stato rilevato. Dovete calcolare che l'altezza di 1,300 mm dall'incrocio delle aste al terreno è solamente eh, una parte della profondità, perché di solito dovete calcolare mm, questa altezza più la profondità ecco, la profondità è una cosa diversa quindi eh, questo significa che le aste rileveranno l'oggetto in profondità perfetto ecco, questo esperimento è terminato in modo normale vediamo se le aste seguono il segnale ok perfetto non si spostano se io mi sposto le aste segnalano sempre la posizione del diamante vediamo sì. ah. ok perfetto questo è l'esperimento dedicato ai diamanti ok allora eccolo qua Allora, l'altezza minima è di 1 metro e 300 mm dal pavimento, quindi voi dovete considerare che eh, questo genere di pietre viene rilevato all'incirca a 70 cm sotto la superficie del terreno. Ecco, quindi facciamo un po' di conti. 1,3 m più 700 eh, sono esattamente mm, circa 2 metri di rilevamento per una pietra così piccola di 0,07 carati. Se noi camminiamo in avanti le aste girano, come potete vedere, se invece torniamo a superare l'oggetto le aste girano di nuovo, vediamo, sì, ecco, stanno localizzando il diamante, perfetto, vediamo, bene, bene, bene. Allora. Per il puntamento si procede in questo modo. Appena la croce è sufficientemente stabile, bloccate le aste e andate giù in verticale. Come potete vedere il diamante è stato localizzato. Vediamo se la cosa è normale. Bene eccolo perfetto allora questo è il diamante che vi ho fatto vedere e praticamente è un piccolissimo diamante vediamo se si riesce a vedere qualcosa ok come potete vedere il diamante certificato queste sono le aste che sono state costruite per il rilevamento specifico dei diamanti e poi vi faccio vedere ancora qualcosa vediamo se riusciamo a vedere bene questo tipo di diamante perché la mia attrezzatura qui di... per i video è un tantino antiquata eh. quindi spero che riusciate a vederli bene vediamo Allora, questo è un piccolissimo diamante da 0,07 carati e in questo filmato avete potuto vedere a quale distanza si può rilevare questo tipo di pietra. Quindi dovete calcolare un metro e 300 mm dall'incrocio delle aste e più la profondità alla quale il materiale si trova che potrebbe essere tra i 60 o i 70 cm. Quindi sì, eh, si può dire che eh, questa tecnologia funzioni anche abbastanza bene ecco in questo filmato ho voluto farvi vedere il rilevamento del diamante per farvi capire a quale distanza si può localizzare una pietra così piccola ecco questo naturalmente è stato un esperimento con eh, un diamante certificato in modo da fugare ogni eventuale dubbio sull'uso delle aste di rilevamento Bene, eh, per questa lezione è tutto, spero che sia stata abbastanza interessante, eh, se volete potete lasciare un mi piace, un commento e ci sentiamo alla prossima lezione.